Ciao! Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Schifezzi Inglesi. Siamo ancora qui a mangiare! Yeah! assaggiamo ancora degli snack un misto oggi di dolce e salato abbiamo patatine eh, cracker mh, degli ovetti dolci i crumpets e beef jerky andiamo a assaggiare tutto quanto che dice? Che dice? io ci sto sempre ragazzi assaggiamo questi qui. crumpets sono senza glutine li mangio anch'io questi vanno scaldati. Quindi adesso vado a scaldarli. E nel frattempo questo è dietro le quinte. Un gran dietro <ride> le quinte. Andiamo a scaldare i crumpets. Schermo verde, lampade. Vedete? Vedete i nostri trucchi del mestiere? Per scaldare i crumpets... Ci vorrebbe il tostapane, noi non ce l'abbiamo e quindi, quindi in questo momento utilizzeremo la piastra di casa. Io no, non riesco a guardarli, oh mio Dio! No, sono pieni di buchi! Madonna, che roba! La bucofobia. Uh, ha un nome, ma non mi ricordo. Come Come le spugne, gli alveari, tutte quelle cose lì tutte che Tutte quelle cose... Io intanto mi diverto a raccontare le cose orribili. Sì, dopo faccio i sogni in cui mi vedo ricoperta di, di buchi. Bleh. Cioè la cosa bella è che stiamo facendo un video in studio, ma siamo in cucina. I <ride> reclamps sono sostanzialmente delle focaccine, come dei pancake, ma molto più alti, non so se si vede, veramente spesso, vengono fatti in padella. Semplicemente quello, però l'impasto è senza sale e senza zucchero. I crumpets sono caldi, nonostante la mia tripofobia, la paura dei buchi, oggi li assaggerò per la prima volta. Per me è un grande, grande sforzo. Sì, non... cioè il profumo è ottimo, sì, si presentano bene, ma la mia paura dei buchi. Oh, mio dio. Chiusi gli occhi, <ride> <ride> mm. Poi... Sono anche gluten free, no? Questi sono gluten free, sì. Beh, Tripo... per me promossi. Tripofobia a parte, sono buonissimi. Hanno anche un gusto un po' salato, salattino, come... Mm, C'è il burro adesso. Buoni. Un po' di marmellata sopra. Sì, veramente, non pensavo. Grazie al Regno Unito di averci fatto assaggiare i crumpets. Adesso okay. cosa andiamo a prendere? Uh, io sono curiosa di assaggiare i cream egg. <ride> Dicono che sono ripieni, quindi non si può tagliarli, però ma magari... Però magari... Sono, una sono pesanti, devono essere ripieni di crema, cream egg. Oh mio Dio. Ragazzi, che, che roba. Vediamo un morso, vediamo. Mm. Wow. Mm. Buono. È buono? Sì. Mm. Sembra un uovo veramente, è bianco e giallo. Bianco certo. e giallo, c'è l'uovo nell'uovo. Sai cosa mi è venuto in mente? Questi sarebbero buoni sciolti sopra i crampet di prima. Perché i crampet, sì, sono buoni, non hanno un gusto deciso. Questo è molto zuccherino perché è veramente dolce. Penso, io non lo finisco. Tu l'hai fini finito? Io l'ho buttato giù. <ride> ma ormai è veramente tanto dolce. È buono perché è veramente delizioso, ma è, è tanto tanto dolce. Cioè, forse è una cosa mm. che ai bambini manda su di giro, no, è troppo ma... dolce. Ma anche per me è troppo dolce. Cioè, è una crema di zucchero dentro, penso. E poi è cioccolato al latte. Mm. Non è piace il cioccolato fondente. E dopo una cosa molto dolce, passiamo a una cosa salata. Qui apro una parentesi, perché io le ho prese, queste qui. Non era più ah, già mangiate? La le... assaggio. Sì? E... Ah. E a me giusto. queste non sono piaciute. Io amo da morire, lo sapete... I gusti molto forti, ma in questo caso questa patatina qui non. Mm, queste sono uh, Walker's, Salt and Vinegar. So quindi sale e aceto. Allora, premettendo che se c'è una cosa che mi dà gli sforzi di vomito è l'aceto, <ride> vediamo come sono queste patatine. Quindi sapete adesso aceto. I buchi. buchi sulle cose, quindi una spugna imbevuta d'aceto è il top per oh mia. Proprio... io le conosco e a me non piacciono adoro la concorrenza chiaramente delle kettle e lo sapete, andate a vedervi i video e mi piacciono tantissimo le tiles che non le ho mai portate nel canale ma sono... Vedere anche uno speciale quelle te sono te le mie te. preferite sono forti vero? no non vabbè faccio uno sforzo non voi quindi la piccola così va bene oh, cioè, non è che sono cattive no Pensavo peggio. Però. Cioè, dall'odore di aceto o ancora l'uovo di prima che, che copre... Ma non sono male, veramente. Ecco. <ride> Bene, Anna, abbiamo trovato le tue patatine verdi. Detto... No, vabbè, detto da uno... Cioè, detto da me... A che l'aceto assolutamente non lo sopporto no nessuno non, so, cioè, non è, è pessima diciamo. non, non è, eh, ecco, a me non piace perché preferisco qualcosa allora, questo più di più forte tipo le trailer o le kettle che un'altra però queste qua si sì, so. mm, sono acide ma non è preponderante ecco forse è quello che a me non piace non, non eh, forse trovo è quello così... per cui io riesco a mandarle giù essendo che cioè, l'aceto proprio sì. io no allora adesso assaggiamo anche l'altro le grab bag no <ride> le, <ride> le prone cocktail le prone cocktail si sì, cocktail di gamberi fammi vedere ma io ragazzi come si chiamano? Gag bag? <ride> Grab bag no. L'odore si sente subito che sa di gambero Sa di gamberi? Sembra sa di nuvole di gamberi cinesi Quelle le patatine quelle cinesi Hanno un buon profumo Perché Non è male Una è un po' più grande no? Però Sono tanto speziate eh? il gusto non è quello di gamberi è acido, oh mio per quello Dio. mi piacciono <ride> è acidissimo eh sì molto più di quella ah. e questi infatti mi piacciono cioè, io che amo i gamberi non so questo è proprio non sa di, non sa di gamberi e non Solo mi il piace profumo. il profumo sì. è acida è veramente agra pizzica, ah, agra. pizzica agra. sì. Acid. pizzica subito sulla lingua e sul palato Quelli puoi assaggiarli solo tu, mi direi come Perché sono. No? Mini Cheddar's. Quelli Mini Cheddar's. Che Red Lester. Sono dei crecherini al formaggio. Ha un buon profumo di formaggio. Mm, devono essere buoni, vero? Buoni? Mi sa che li ho anche già mangiati in qualche festa. Qualche... Oh. Non cioè, a noi di voi. solito... Ah, è forse al come... matrimonio che sono stati a Londra matrimonio? siamo stati a Londra a un matrimonio da una nostra cara amica okay. c'erano forse lì me li ricordo forse però no, sì, per me questi due non sono male mm. e adesso una cosa che posso mangiare anch'io beef jerky mm, è carne di, di manzo marinata in erbe e spezie affumicata. queste in particolare vengono dalla Scozia, dalle Highlands Buono, ne resterà soltanto uno i am Connor McLeod of the Clan MacLeod, I was born in 1518 in the village of Glenfinnan on the shores of Lockheed. Now I am immortal. Okay. Oh, che buono! Buonissimo! Mm. Buono! Buono! Non ho mai assaggiato no, carne dolce e piccante allo stesso momento? Infatti c'è zucchero. Quindi c'è vabbè, la carne in sé, che è marinata in zucchero, da qui la dolcezza, pomodoro, acqua, sale, aceto, succo di ananas. Ok, soia, pepe, aglio, cipolla, um, peperoncino, origano e timo. Ma sono proprio buoni, ha un buon gusto, eh. Mm. Bene. Bene. Ottimo. Buono. Beh, queste cose non penso che le prenderemo. No, ancora. non sarebbero una scelta volta. di snack. Forse i crumpets, assolutamente, i crumpets a me sono piaciuti molto. Tanto che erano senza glutine, li potevo mangiare. Ma di tutto il resto, secondo me, questi... È una buona alternativa, per esempio, alle patatine. Veramente buone. Tu invece cosa hai preferito? Io odio. Anche a me i crampets non mi sono piaciuti tanto. E anche a me questi qua. Perché tutto oh. il resto, bene o male, sono le patatine. Preferisco le ghettole oppure le pane. Altri, altri gusti. Questi sono buoni, non sono male. Però non li trovo neanche speciali. Così, tranquillamente. Sì, beh, come i Ritz, no? Mi ricordano i Ritz? Esatto i rizzi i rizzi I no, rizzi. i rizzi questa <ride> mi piace e la carne questa è interessante una cosa che fa particolare eccoci abbiamo finito <ride> grazie per essere stati con noi e averci mangiato. <ride> blu <beh>, ogni volta <ride> grazie... grazie per essere stati con noi e averci guardato mangiare anche oggi dovrebbero succedere non succede niente come no? Io la tolgo, iscrivetevi al canale e scenerate cerate, cerate, se, cerate se sempre potete. più gente per favore, e... se no non possiamo continuare Chiar a comprare tutte queste cose. Costano eh chiaramente eh, se passate in Instagram eh, ci e ci falowate. <ride> Sì, sapete cosa esce nei prossimi video. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.